Nel mio mondo ideale, che poi nel caso specifico mio personale eh, corrisponde anche con il mio mondo reale, io dovrei essere in grado la mattina di alzarmi nel posto del mondo che più preferisco ed essere in grado da lì di gestire tutti quelli che sono i miei affari economici. E questo oggi è possibile insomma, per motivi banalissimi che tutti di voi ormai conoscete, perché prima, vent'anni fa, chiaramente con internet questo non era possibile, oggi in cui si assiste ad una digitalizzazione spinta dei servizi e... Ehm, in qualsiasi settore, direi senza nessuna differenza, eh, esiste la possibilità e secondo me la necessità di staccarsi perlomeno in parte con il proprio territorio di nascita cioè che cosa vuol dire che se io nasco in italia piuttosto che se io nasco in guatemala quindi guardiamo anche i paesi più svantaggiati se vogliamo dell'italia anche se ormai ne sono rimasti veramente pochi io dovrei essere in grado di ehm, di decidere come gestire i miei affari e di decidere eh, a quale imposizione fiscale economica finanziaria sottostare cioè io non sono prigioniero del paese in cui nasco e tendenzialmente non sarò prigioniero mai di nessun paese nel quale andrò a trasferirmi. E questo deve essere eh, è un concetto che molti danno per scontato, no? dice io nasco in Italia, sono italiano, va benissimo, ma non confondiamo l'attaccamento alla cultura, alle tradizioni, la nazionalità, e la cittadinanza, che tra l'altro è un concetto civilistico, con la gestione degli affari fiscali del proprio business. Per quale motivo io dovrei sottostare al 40-50% di pressione fiscale overall in Italia in relazione al PIL semplicemente perché io sono nato in Italia no? per il resto della mia vita e perché contemporaneamente il mio collega che è nato a Malta, che è nato a Cipro, che è nato in Portogallo, che è nato in tutta l'Est Europa ma se vogliamo anche in paesi occidentalizzati come l'Italia, quindi negli altri paesi del G7 che magari anche a parità di tassazione però danno agevolazioni sulla sulla qualità dei servizi alle imprese e allora per quale motivo poi io mi ritrovo all'interno di un mercato che ormai è evidentemente mondiale a fare i conti con una competizione che è evidentemente alterata perché gli strumenti che sono in mano mia a mia disposizione di imprenditore italiano in un mercato tra l'altro in piena recessione non sono sicuramente quelli del mio collega spagnolo del mio collega francese, del mio collega tedesco eccetera eccetera e questo non perché ci sia un'ingiustizia sociale ma perché esiste un mercato che, che, che ne crediate Tendenzialmente è, è, è soltanto in, uh, in minima parte l'espressione uh, dell'ingerenza dello Stato, a seconda evidentemente del, del tipo di nazione, ma non, senza entrare insomma, in discorsi di politica economica uh, monetaria. O Fiscale, quello che mi interessa dirvi oggi è questo: che noi siamo, siamo in teoria, ma anche in pratica, liberi di gestire i nostri affari e relativamente alla nostra vita personale, che dipende in parte da noi, ma al 50% evidentemente dal nostro partner, nella misura in cui decidiamo di farlo. Quindi, oggi esistono una serie di strumenti, una serie di possibilità, barcati il confine italiano impressionanti: esiste la possibilità di azzerare la propria imposta personale, così come quella di ridurre praticamente allo zero l'imposta del, sulle mie società. E la possibilità raddoppiando automaticamente il fatturato, cioè superando il confine italiano dal giorno dopo, io ho raddoppiato il mio fatturato perché chiaramente la posizione fiscale passa dal 50 allo 0 o comunque in in percentuali vicine allo zero, allora vi rendete conto che quel 50% in più di fatturato mi permette a. di crescere più velocemente, b. di investire in infrastrutture, in, in servizi che possono aumentare la produttività del mio business, c. di assumere dipendenti, d. evidentemente, se vogliamo, anche di acquistare più tempo per me stesso e raggiungere la possibilità di una vita migliore? Cosa che oggi vedo i miei clienti italiani, quindi quelli che non hanno ancora deciso, con cui stiamo studiando le possibilità che ci sono all'estero, di non riuscire a fare. Cioè, oggi, per la spingere un'impresa italiana, in realtà eh, tu devi sacrificare quelli che sono i tuoi affetti personali, per cui o sei single e fai la tua vita eh, completamente solo o devi comunque trascurare gli affetti familiari, quelli della tua famiglia, quelli dei tuoi figli, perché se devi lavorare 14 ore al giorno per poi pagare il 50% quando ti va bene, perché in realtà l'imposizione poi reale va dall'80 al 120% sulle imprese, fin da un punto di vista finanziario, considerato gli acconti, evidentemente è una follia. Ecco, oggi esiste la possibilità di evitare tutto questo questo, di mantenere però rapporti commerciali e ehm, affettivi con, con l'Italia, anche la possibilità di poter tornare perché se andiamo via evidentemente non, non siamo prigionieri nello stato in cui ci trasferiamo e eh, allo stesso maniera eh, quando torniamo poi in Italia... Eh, non, non ci saranno barriere di nessun tipo ad attenderci e al di là comunque del discorso italiano il punto è questo, è una serie di strutture, una serie di strumenti fiscali, finanziari, economici, la fuori, superato un confine, che ci danno la possibilità di gestire la, la la nostra vita in maniera assolutamente flessibile e raggiungendo dei traguardi che chi rimane nello stesso posto non diversificando il proprio paniere, cioè investendo tutti i propri asset, le proprie risorse all'interno della stessa nazione non ha. Io mi occupo di questo da ormai 15 anni e ehm, appunto nell'arco dei, dei miei studi di diritto tributario nazionale e internazionale sono venuto a conoscenza o io stesso diciamo sono, abbiamo strutturato insieme con i miei colleghi di, con il mio network di professionisti tutto mondo abbiamo implementato una serie di strutture, abbiamo scoperto più che altro come dire implementato e connesso una serie di strumenti fiscali, finanziari e economici che assicurano una flessibilità enorme e una libertà automaticamente impressionante ehm, che oggi non è concessa in Italia e se vogliamo nella gran parte dell'Europa occidentale mixando, um, usufruendo di quelle che poi in realtà sono le libertà fondamentali previste anche dal Trattato di funzionamento sull'Unione Europea quindi libertà di stabilimento, libertà di prestazione di servizi um, e libertà di circolazione delle merci e delle persone evidentemente esistono degli strumenti giuridici assolutamente legali e ultra riconosciuti worldwide che ci permettono di raggiungere un livello di flessibilità che pensa, che a cui probabilmente non abbiamo mai pensato perché appunto lo ripeto per l'ultima volta nasciamo in Italia e tendiamo a credere che tutto il nostro mondo debba svolgersi qui per sempre. Non sto parlando di rinunciare alla propria cultura, di rinunciare alle proprie tradizioni, sto so, semplicemente suggerendo di di aprire gli occhi e girarsi a 360 gradi intorno al mondo. Di queste tecniche, di queste strutture, di queste possibilità, di questi strumenti parleremo a maggio, il 31 di maggio a Milano, al centro di Milano, e um, per acquistare il biglietto di questo evento che si chiama appunto internazionalizza te stesso perché parleremo di quali sono poi le, le reali possibilità no perché in realtà è molto più concreto le possibilità che ci sono di quelle che potete anche solo intravedere il 31 maggio a Milano cliccate al link sotto o al link sopra a seconda del social dove verrà postato questo video e, e acquistate gli ultimi biglietti rimasti per l'evento internazionalizza te stesso ci, sarà, ehm, ci saranno ospiti, ci saranno colleghi da, da tutto il mondo e verranno discorsi tutti questi temi che possono davvero cambiare la vostra impostazione di business e di vita. Mi raccomando, ci vediamo presto a Milano il 31 maggio alle 7. A presto!